Questo video dovrebbe cominciare proprio tra 3, 2, 1. Vabbè. Instagram sta diventando come TikTok. Anzi, no, è già diventato come TikTok. E per continuare, i nostri amichetti di Instagram hanno voluto aggiungere una nuova funzione. Anzi, la aggiungeranno a breve. Qual è? Ci danno la possibilità di pubblicare delle foto con la risoluzione 16 nonni, ovvero a tutto schermo. Adesso vorrei mostrarti un piccolo piccolo piccolo trucco grazie al quale tu potresti pubblicare delle foto su Instagram, già dalla tua fotocamera, senza perdere qualità. Se disponi di un Huawei o Samsung, scrolla a destra, seleziona risoluzione e premi su 16 nomi. Se non è disponibile, selezionare 18 nomi. Su telefoni come Show Me e Redmi eseguire questa risoluzione, invece se hai un iPhone non so cosa fare perché io non ce l'ho, però dai alla fine il frutto è quello. Numero 2, numero 2, aspetta, aspetta, non è un trucco ma è una curiosità, però ti potrebbe tornare utile, forse. Vabbè, lo sapevi che tu non potresti collegare più di 5 profili sulla stessa app? Cioè, se tu hai Instagram in un telefono, non potresti collegare più di 5 profili. Questo significa che se tu hai 6 profili, dovrai collegarli e scollegarli di volta in volta per, per gestire 6 profili. Quindi, al massimo, ne puoi tenere solamente 5. Numero 3 Come si fa ad aggiungere una faccina sfumata nella storia Forse sono l'unico stupido che non sapeva questa cosa Perché è già qui da due anni quindi Se mi stai accompagnando in questa avventura vieni che ti mostro la faccina Allora, c'ho un altro bellissimo trucchetto che batte pure Shazam Questo qui non c'entra niente con Instagram perché di Instagram alla fine non ne so poi così tanto Però questo trucchetto batte Shazam Per chi non sa che Shazam è un uh, riconoscimento di musica E niente, tu praticamente potresti andare a chiedere la musica anche fischiettando a Google Adesso ti faccio vedere Google, come si chiama questa canzone? Nel caso in cui ti sia piaciuto questo bellissimo bellissimo incredibile video Ti chiedo solamente di iscriverti al canale e attivare l'icona della campanellina In modo da essere aggiornato in ogni nuovo video Ringrazio tutte le persone che contribuiranno anche in minima parte alla crescita di questo canale E a tutti gli amici che ormai mi seguono da tanto tempo Ciao